Abbiamo avuto una grandissima idea, a grande richiesta nel video di oggi abbiamo deciso di raccogliere le 5 colazioni più apprezzate in assoluto da tutti voi, facilissime da preparare e davvero per tutti i gusti. Quindi se sei alla ricerca di idee uniche per arricchire la tua colazione, questo video fa proprio per te. Prima di cominciare ti ricordo che qui sotto nella descrizione potrai trovare maggiori informazioni sul nostro programma di 7 giorni che può davvero aiutarti se sei alla ricerca di un percorso per organizzare la tua alimentazione. Allora siamo pronti per cominciare siete pronti per queste fantastiche colazioni lasciateci un mi piace a questo video e iscrivetevi al canale per supportarci e ora cuciniamo!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 Ragazzi il nostro banana bread è pronto! Come avete visto non ha uova, non ha glutine, non ha zuccheri bianchi raffinati, è veramente perfetto se non potete appunto consumare questi alimenti, quindi io spero vi piaccia. Adesso prepariamo i prossimi waffles che sono una versione con una farina diversa, perché tanti ci avete chiesto versioni con più farine, quindi io ho pensato anche a voi. Cominciamo! La farina di amaranto si presta benissimo in questa ricetta, sia come consistenza che come sta infatti assomigliano tantissimo ai waffles tradizionali per prima cosa prendiamo due uova e dividiamo i tuorli dagli albumi poi nei tuorli aggiungiamo 140 ml di latte di soia 50 ml di olio due cucchiai di succo di limone per rendere l'impasto ancora più soffice e mescoliamo con una frusta a questo punto aggiungiamo 180 g di farina di amaranto 5 g di lievito in polvere per torte salate e mescoliamo Aggiungiamo anche un pizzico di sale. Ora montiamo gli albumi a neve ben ferma con le fruste elettriche. Una volta montati, li incorporiamo insieme al composto di prima. Anche qui aggiungiamo un paio di cucchiai inizialmente per ammorbidire l'impasto. Dopodiché aggiungiamo tutto l'albume e mescoliamo con una spatola delicatamente. Distribuiamo la pastella nella piastra ben calda e spennellata con un filo d'olio, aiutandoci con un cucchiaio. Con queste dosi io ho ottenuto 4 waffle. Chiudiamo e facciamo cuocere per circa 1-2 minuti in base a quanto dorati li volete. A questo punto prepariamo la crema di tofu. Prendiamo 250 g di tofu, lo tagliamo a cubetti, lo mettiamo in una casseruola e lo facciamo ammorbidire cuocendolo per 15 minuti dal bollore. Una volta pronto lo scoliamo e lo passiamo sotto l'acqua fredda per raffreddarlo. Inseriamo il tofu in un frullatore insieme a due cucchiai di olio d'oliva, il succo di mezzo limone, circa due cucchiai di erba cipollina, un cucchiaino di aglio in polvere, del sale, tre pomodorini secchi, 60 ml di latte di soia e frulliamo il tutto fino ad ottenere una crema abbastanza liscia. La nostra crema di tofu è pronta e adesso non ci resta che andare a farcire i nostri waffles. Allora questi due li facciamo salati e gli altri due invece li riserviamo per una versione dolce. Allora facciamo con la nostra crema, questa crema comunque vi consiglio di farla riposare in frigo per una decina di minuti perché ovviamente da fredda è molto più buona. Poi potete tranquillamente arricchirla anche con altre spezie, erbe aromatiche, insomma scegliete in base ai vostri gusti. Io ho scelto questi e secondo me è molto buona così. Ma va benissimo anche del prezzemolo o del basilico. Aggiungiamone un po' anche sull'altro waffle. Adesso tagliamo delle fettine di cetriolo. Anche qui potete scegliere qualsiasi altro ortaggio che vi piace, di stagione, dei pomodori, della cipolla, dei peperoni. Scegliete voi, in base ai vostri gusti. E li mettiamo sul nostro waffle. Questo cetriolo è un po' grande, cioè delle fettine giganti. Adesso tagliamo un uovo sodo anche a fettine e mettiamo anche il nostro uovo sodo, così. Tagliamo anche l'altro uovo sodo. Anche qui ragazzi potete scegliere quello che preferite per farcire, anche delle zucchine grigliate, quello che vi piace, un pizzico di sale sulle uova, finiamo con della valeriana, ma va benissimo anche della rucola se volete, o dell'insalata semplice, e il nostro uovole è quasi pronto. Adesso copriamo con il secondo, guardate già che bel paninone, gigante. Mamma, e adesso... Ma è un bel paninazzo questo! Eh sì, e adesso lo tagliamo come prima a metà. Wow, guarda che spettacolo! Che bello, chissà che buono! Buonissimo. Allora, questi li mettiamo un attimo da parte e prepariamo quelli dolci, che sono molto semplici, ragazzi. Io. Senza zucchero, io. Sì, beh, senza zucchero bianco, come sempre, e potete scegliere o lo sciroppo d'acero, perché solitamente i waffles, come un po' anche i pancakes, vengono serviti in questo modo e poi con un frutto, oppure io ho scelto del semplice miele, perché non ho in casa lo sciroppo d'acero. Quindi aggiungiamo un cucchiaino di miele, in questo modo, e poi potete scegliere la frutta che avete in casa, non so, una mela, una banana, delle pesche, quello che preferite. Io ho dei ribes rossi perché mi piacciono tantissimo e quindi, anche per so, rendere i nostri waffles un po' più carini, li guarniamo con dei ribes in questo caso. Poi, se volete, potete aggiungere della granella di mandorle, ma anche di nocciole va bene. Pochissima, non, non ne serve tanta, giusto per dare quel tocco finale. E questa è una versione dolce veramente buonissima. Ovviamente poi quando li mangiate farcite anche quello sotto, cioè decoratelo con mielo, sciroppo d'acero. Ma così va benissimo per la presentazione e per darvi comunque un'idea in più per le vostre colazioni. Ragazzi, se non siete ancora iscritti al nostro canale potete farlo adesso. È gratuito, basta cliccare qui sotto sul pulsante iscriviti. Poi noi ci siamo anche su Facebook e su Instagram, sempre con DNA, video ricette per i gruppi sanguigni e potete seguirci anche lì pubblichiamo tante um, dietro le quinte tanti, tante storie tante foto e consigli molto utili che possono appunto piacervi e intrattenervi <ride> non andate via mi raccomando perché abbiamo ancora una ricetta per voi ora vi propongo un modo alternativo molto diffuso in america per servire i pancakes prepariamo dei simili cereali di pancakes perfetti anche per i bambini come prima cosa rompiamo due uova in una ciotola qui non è necessario montare gli albumi poi aggiungiamo 100 ml di latte di soia 50 ml di olio a piacere e mescoliamo con una frusta poi uniamo 150 g di farina di amaranto o anche di quinoa va bene aggiungiamo 5 g di lievito in polvere per torte salate un cucchiaio di cacao un pizzico di sale e mescoliamo il tutto scaldiamo una padella con un filo d'olio Dopodiché prendiamo una sac à poche, la apriamo all'interno di un bicchiere, dopodiché trasferiamo tutta la pastella nella sac à poche. A questo punto tagliamo una puntina piccolissima e andiamo a cuocere i nostri piccoli pancakes nella padella. Aggiungiamo pochissima pastella in modo da ottenere delle palline piccolissime. Ragazzi, io mi sono divertita un sacco a fare questa ricetta. Guardate che carini, sembrano proprio avete presente il riso soffiato al cacao, no? Che trovate anche in commercio? Ecco, sembrano proprio quelli, perlomeno come aspetto. Come gusto ovviamente saranno un po' diversi, ma sono comunque buoni e potete mangiarli nel latte di mandorle o di soia al mattino, come farò io adesso, perché adesso li assaggiamo. E niente ragazzi, raccontatemi un po' nei commenti qui sotto. Voi avete mai provato una ricetta del genere? o comunque vi mancano i cereali, quelli tradizionali, insomma da mettere nel latte al mattino, ditemi un po' qui sotto nei commenti, io mi sono disabituata completamente. Poi se si può fare una roba del genere anche in casa siamo a posto. Adesso cosa facciamo? Assaggiamo. Allora con queste dosi io ho ottenuto circa 200 grammi di cereali, tra virgolette, chiamiamoli così, ma eh, ovviamente dipenderà se, se volete fare doppia dose o se volete insomma dimezzare la dose potete fare come volete e poi io li ho fatti così piccoli ma voi potete tranquillamente farli anche un, un po più grandi come una moneta da 20 centesimi per esempio però mi piacciono proprio piccolini piccolini e poi più li fate cuocere e più saranno croccanti però mi raccomando fateli cuocere a fuoco basso ok e copriteli con un coperchio in questo modo cuoceranno uniformemente e saranno pronti praticamente in pochi secondi. Adesso aggiungiamo due cucchiai anche due cucchiai e mezzo e poi io aggiungo del latte di mandorle, non tantissimo, e basta! Come se fossero dei cereali tradizionali. Sembrano proprio quelli, guardate che carini. Adesso, se volete, potete aggiungere, non so, un dolcificante a piacere, se volete dello sciroppo d'acero, potete farlo, ma siccome noi non abbiamo messo nessun tipo di zucchero qua dentro, a me piacciono così, anche perché il latte di mandorle è già leggermente dolce di suo, non tantissimo, però è molto gradevole come sapore, quindi... Assaggiamo. Madonna. Sono buoni. Eh? buoni. Mm. Mm. Quindi ragazzi se volete potete metterci anche del miele dentro per zuccherare un po'. Oppure potete mangiarli così come vi ha detto Diana. Buonissimi. Io spero che queste ricette vi siano piaciute e che vi diano degli spunti nuovi per le vostre colazioni, se questo video vi è piaciuto ricordatevi di lasciarci un mi piace e di iscrivervi al nostro canale, inoltre vi ricordo che potete trovare i nostri libri sul sito, vi lascio sempre il link qui sotto nella descrizione e per ora direi che è tutto, ci vediamo nel prossimo video, vi aspetto!